Mi chiamo Lorena Sarra e sono un soprano lirico leggero. Io sono Giovanna Santoro e sono pianista. Che fumo un sacco di sigarette, ecco perché pian piano. Allora, io mi chiamo Resatta De e lo so che è un po' difficile da diciamo, di e vengo dall'Albania. E sono un soprano, mi piace definirti soprano. Bene, a parte di questo voglio cominciare proprio da te, sì. eh, Ti era mai capitato di cantare dei testi poetici su una musica contemporanea? Allora, mi è capitato di fare dei concerti su dei testi scritti da, da, da poeti, da scrittori, così, e di musica contemporanea no. Non, contemporanea sì ho cantato però con eh, questo genere eh, con l'impronta poetica diciamo no io Giovanna tante sigarette vorrei chiedere proprio il tuo rapporto per esempio qui c'è un rapporto tra due arti no? eh, poesia e, e musica eh, il tuo rapporto per esempio con gli attori quando vogliono essere accompagnati e eh, anche la filmata dell'audio eh, eh, o oh, con i musicisti, con i cantanti? Ho un rapporto anche con i cantanti perché se ho una fortuna c'è la stagionista e faccio però robe eh, da sì. Quindi quando tu dipingi canti? fa lo È facilissimo, naturalmente sono i fumi no. naturalmente anche. Non no, fa no. molto in belle da combinare cantanti. Inser ad ascoltare questo. So. decisamente in questo caso bisogna ascoltare no? delle parole di, di poetiche. Tu Lorena invece che rapporto hai con la poesia? Allora io, io bello. Oh, il più io bello di tutti è arrivato. Che da bravo Divo si è fatta attendere. Eh, sì. Allora io ho un bel rapporto con la poesia che mi sono scelta un po' male di scrivere poesie oh, Ho fatto la domanda giusta. Eh, no, non lo fa per lavoro, però insomma lui è vero, mi, mi scrive. E eh, eh, no, la poesia va al braccetto con la poesia. Insomma, può dirlo. No. però nel lavoro è meglio fare le cose che si parla, <ride> è perso eh, Invece da te magari chiedo cos'è per te la musica, perché hai deciso di diventare cantante? Allora io ho in realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata alla Ah, quindi invece di fare il primo così, hai fatto. Oh! Sì. io prendevo tutti gli straccetti per terra me li mettevo addosso e andavo fuori e cantavo quindi è una cosa proprio che sono nata cantando infatti dico sempre forse ho cantato anche nella mia precedente vita quindi, e, il discorso della poesia io leggo una poesia al giorno perché credo che la poesia sia qualcosa di estremamente eh, formativo peccato che oggi trova poco spazio come del resto un po' tutta l'arte la, in generale. E amo molto la pittura, ho fatto liceo artistico, quindi anche io dipingo, mi, mi diletto, ovviamente sicuramente non so, non mi voglio assolutamente. <ride> Però ecco, io amo un po' tutta l'arte in generale, cioè il canto è qualcosa che io. Mi fa stare bene perché trovo che il campo sia molto liberatorio e benefico e quindi tanto, poesia, musica in generale, studiamo anche lo strumento, quindi per me l'arte è appunto. Beh, diciamo una cosa, perché insomma è diverso. Ho, ho studiato il violino molto... per <ride> tanti anni, eh, sì. Eh, e poi ho Guarda, è... Sì, in realtà ultimamente abbiamo deciso di fare un gruppetto che siamo noi tre. Ma un... ah, come, cacao non l'avete preso? Ma cacao è l'anima del gruppo. eh. Va benissimo, ok, allora non ci siamo messi un insieme con una bellissima musica che spazia dal, dall'opera classica al, al musico, al, al, al pop lirico. Ecco. Bene, allora andranno tutte a Ischia, compreso Maria Letizia, che penso che abbia anche lei dei tanti progetti per siti... il Diciamo io ho cantato tanto con mio marito e avremmo anche presentato però non è vestito di Bordeaux quindi sarà quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista poi insomma canto anche faccio parte sono sull'Ista di una corale però adesso i progetti io lascio un po' anche che le cose vengano fatte. questo è un progetto che trasloco speriamo Bene, allora, innanzitutto grazie per insomma, grazie. aver dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche. Diciamolo, caro signor Prandin, diciamogli, non sono facili, no. eh, diciamogli no, di non cuore, sono non, non sono facili, facili perché io l'ho ballata e quindi non sono facili. Loro ci hanno dedicato <ride> tantissimo amore, tantissima passione, è stata una gioia avere qui eh, tutte loro oggi e soprattutto una gioia che dedichiamo a Bruno Mancini e all'amore che ha fatto. Grazie. grazie soprattutto anche a cacao so, grazie soprattutto so, so, so, so. so. cacao è sempre fondamentale ringraziamo <ride> anche per averci dato l'opportunità di questa okay. bella esperienza ringraziamo sì. anche Bella, bella. Uh, posso aggiungere certo Alessandro non si con Bordeaux anche secondo me sì. non a quello sì. è anche la Noi, no, di Bordeaux la... La... La... Io vedendovi penso che Brandini, Rispecchi e Bruno Mancini, io conosco un po' la musica di Bruno Mancini, Bruno Mancini e gli specchi si posano molto bene perché sono tanti rimandi eh, anche culturali certo, sì. no? che nelle musiche insomma, si propiscono e quindi mi eh, caro Bruno Mancini, caro signor Brandin, eh, non ti spiegherò qua, però non ti ricordo ti, porto, non ti, porto, non ti e un riposo suonare insieme tante persone l'emozione più grande è quella di suonare davanti a dei colleghi artisti questa è non è diciamo usuale no? generalmente quando si suona eh, si sta davanti a un pubblico che per lo più è amatoriale non confedente però si suona sempre con una certa emozione logicamente però suonare poi davanti a degli artisti che siano anche delle arti più diverse, dalla poesia alla pittura, alla scultura, insomma è comunque un'emozione grande. Beh, perché le emozioni risuonano e, certo. <ride> e, emozioni. e questo ha anche un po' il senso anche di essere insieme, no? di, insomma di di raccontarci in qualche modo ognuno un pezzo della nostra vita tramite l'arte ah, e insomma il tuo incontro con Bruno eh, ce l'hai raccontato, però insomma magari per le persone che non l'hanno sentito mi piacerebbe ancora capire che cosa significa avere un Bruno Mancini nella tua vita <ride> Beh, Bruno Mancini, come già ti dissi tempo eh, è diciamo come un faro eh, nella no, niente ci ha uniti. Ci un sì, ha grazie, grazie a lui, grazie alla sua grande passione per l'arte, non solo per la poesia. Lui, per la per musica. Me... Come no? Lui è un poeta, lo sappiamo bene, è uno scrittore, quindi eh, è partito, diciamo, tutta l'associazione la, <coughs> la, è diciamo, partita con la poesia, Dopodiché lui si è allargato un po' a ventaglio e ha cercato di collaborare con gli artisti più diversi, tra i quali appunto i pittori, gli scultori, i musicisti, e, oltre che naturalmente i poeti, perché la poesia rimane sempre un, un punto diciamo, centrale dell'associazione. Non a caso oggi festeggiamo 8 milioni di persone. Grazie, adesso c'è Applausi, l applausi, l applausi. è anche, insomma, 8 milioni okay. sono in ognuno di voi perché ognuno di voi ha 8 milioni di emozioni credo e Castagna era molto emozionato è la prima volta che sentivo la musica dal vivo <ride> <ride> e la tua prima volta in un concerto la ricordo, ti ricordi l'emozione che hai provato? ma guarda diciamo che ogni volta che si suona un musicista prova tante sì, emozioni no? ogni volta Diciamo l'emozione più bella che ho provato è stato al, al, al periodo del conservatorio quando feci l'ultimo saggio di, di conservatorio e sono nel concerto di Le Spighi e lì veramente mi emozionai proprio dentro ero proprio trasportata dalla musica mentre la suonavo infatti poi alla fine l'hanno riconosciuto tutti ma ah, ma che avevi? Qualcosa di speciale! <ride> <ride> perché vabbè, evidentemente l'emozione che avevo ero riuscita poi a trasmettere. bene, a me la musica commu commuove sempre ti capita di quando suoni di commuoverti proprio? guarda, eh, una cosa particolare che mi è capitata quando ero molto piccola eh, avevo, fai conto, 12 13 anni mi ricordo eh, questa cosa che è veramente particolare perché una ragazzina di 12-13 anni insomma in genere non, non ha questo tipo di esperienze. Mi ricordo che io misi in, ehm, sul giradischi il disco della Quinta Sinfonia di Beethoven e mi ascoltai questo primo tempo a ripetizione e piangevo, piangevo cioè, mi sentivo presa da questa musica in maniera proprio esasperante forse, non lo so. proprio Era una musica che mi portava in un'altra dimensione beh, poi la musica va attraverso i secoli, no? Sì, poi Beethoven è uno eh, degli autori che io adoro infatti, infatti e il tuo sogno per i prossimi tempi? eh, sogno nel cassetto? eh, eh per, beh, come, per, come, per come ti conosco non hai cassetti <ride> tu tiri fuori tutto dai cassetti vero? <ride> no. abbastanza eh e niente, il sogno è quello di riuscire sempre più a far sì che l'arte venga valorizzata attraverso la sinergia e la collaborazione con tutti i musicisti e i colleghi dell'associazione. Milena, per esempio, mi ha fatto l'onore sì, di, perché... di partecipare a un concerto che organizzavo ad Arda con i suoi eh, quadri, con le sue meccaniche. creazioni e è stata un'esperienza sì. meravigliosa quindi si creano delle situazioni per cui magari anche eh, c'è la possibilità attraverso il connubio musica-poesia di collaborare quindi, poi tu scusa, tu pure sei venuta eh, e <ride> che cacao, la non c'era, sì. però c'era cacao <ride> sì, anche tu vado eh, in una di queste serate a rendere la serata più interessante perché attraverso la recitazione eh, abbiamo ha significato questa collaborazione che ha, che ha dato al pubblico un'esperienza diversa Quindi solito. tu sono nel cassetto, apri tutti i cassetti e tirare fuori l'arte di tutti? Sì, sì, secondo me la collaborazione è, è la cosa più bella perché poi ognuno dà il suo contributo e riesce in qualche modo a valorizzare quello che è il suo mondo, eh, a proposito di collaborazione, tu stasera suonavi con una grande artista mm. eh, Io e Santina siamo oh, eh. molto amiche eh, Siamo <ride> molto amiche, è nata prima l'amicizia o è nata prima la collaborazione artistica? Prima l'amicizia, io direi, sì, è vero? Sì, sì, sì, eh, Santina? sì, sì, sì. Eh, Ci conosciamo sì, sì. da tanti anni Santina Poi da un anno a questa parte abbiamo scelto di vederci più spesso e di provare dei, dei brani insieme adesso stiamo suonando un po' in giro Abbiamo fatto dei concerti alle biblioteche di Roma no, eh, le, richieste, le, richieste, le richieste Sì, però... sì, sì, sì, sì. Ah. Insomma è, è una bella, bella cosa E eh. andate sempre d'accordo sì, nella sì. scelta, no? Perché sì, scelta, no? Perché Sì, sì, certo. sì. Poi... Io rispetto molto quello che, che dice Maria Luisa eh, eh, io sono leonista Siamo leoniste Oh, yeah. <ride> <ride> Beh, io a questo punto allora farei un altro applauso alla Massa Granissima per schiazzare velo per schiazzare velo dalla raccolta la mia vita mai vissuta Ignazio Ingegni Sortiveggio di malefica bellezza giovane mi pose nel frutteto dell'Eden, al bordo discendente, tra folto bosco di pini resinosi e poche zolle fitte di ciliegie, nell'ansia del torrente carichi di frutti. Anatema di insulso guardiano, vergine, volle che io fossi un fermo immagine complice silenzioso, per giorni, notti, ore, lontano dalla luce delle sue umide ombre scolorite, del grande slam del verbo voglio. Nemesi storica mi cantò nel petto, smisurato come colpo di doppietta, appena appena un soffio di esuberanza mi spinse le gambe appollaiate, segreto, aiutami in fuga sul ramo di ciliegio. La bacca tra le labbra, troia fattrice delle mie bestemmie. Deflagrazione di foreste, la folgore che sfregge i tronchi. Ignazio, l'incendio. Poteva spegnerti con una bambana, e ultimiccia candela stoppio, se solo la fiamma non fosse nata cieca. <SILENCIO>